Ciao a tutti, oggi gita milanese, sono passato a trovare l'amico Pietro Pellizzari di Wikire Wikicasa. Ciao Pietro, come stai? Tutto bene, ciao Gerardo e un saluto a tutti quelli che ci stanno seguendo. Allora, questo Wikicasa, progetto dedicato agli agenti immobiliari, ma secondo te Pietro, gli agenti immobiliari l'hanno capito? Beh, io lo spero davvero tanto, visto che ormai è un anno e mezzo che siamo partiti. Il nostro claim si può vedere sullo sfondo, agenti immobiliari insieme più forti sul web, questo è il nostro obiettivo, unire la categoria degli agenti immobiliari professionisti in un unico progetto online che possa dare business alla categoria sfruttando il web come un'opportunità anziché una minaccia. Questo è il motivo per cui è nato il nostro progetto. Le agenzie eh, sono soddisfatte del nostro servizio, ovviamente siamo una start-up e continuiamo a crescere, quindi credo che gli agenti immobiliari pian piano lo stiano capendo. Bene, senti allora, quali sono, eh, per semplificare, tre punti distintivi rispetto agli altri portali? Allora, in primis direi che il nostro è un portale che nasce come portale esclusivo per inserzioni di agenti immobiliari professionisti quindi questo è il primo differenziale rispetto agli altri portali accettiamo solo informazioni provenienti da agenti immobiliari abilitati, questo perché vogliamo dare anche a chi cerca un annuncio online, a chi cerca un immobile online, maggior garanzia, trasparenza, affidabilità dei dati che va a consultare. Quindi questa è la prima differenza. La seconda differenza è che il nostro revenue model è differente, è diverso rispetto a quelli del, degli altri portali. Adottiamo un modello stile americano, un modello premium, ossia le agenzie possono inserire annunci limitati sul nostro portale Wikicasa. Gratuitamente, senza un periodo di prova. Il mio obiettivo sarebbe tenerlo gratuito eh, per sempre, non posso garantirvelo, però questo, questo, questo, questo è il mio impegno, cercherò di fare, di fare questo. Eh, quindi, la seconda differenza è che le agenzie, tutte le agenzie, possono inserire i loro, i loro, i loro annunci gratuitamente. Eh, perché noi crediamo che ci sia un valore nei contenuti, il, il portale è un contenitore eh, e il valore di un portale sta anche nei contenuti che può offrire e quindi noi puntiamo molto alla qualità, ve l'ho detto prima, sugli annunci di agenti immobiliari, ma anche alla quantità, quindi invito tutte le agenzie ovviamente a caricare i propri, i propri annunci su wikicasa.it, eh, ovviamente gratuitamente all'inizio c'è la, la, la modalità free e poi c'è una modalità Premium che consente di avere ovviamente molte più richieste specifiche, molte più telefonate perché ovviamente c'è una visibilità diversa per gli utenti, che, eh, per le agenzie che credono nel nostro progetto e quindi decidono di investire. Il terzo differenziale che sì. ho girato sì. è che, eh, l'abbiamo detto fin dall'inizio, il nostro è il portale degli agenti non soltanto perché le inserzioni sono quelle degli agenti ma perché vogliamo dare la possibilità alle agenzie di diventare anche proprietarie della società che gestisce il portale stesso e quindi anche del portale. Eh, tramite un aumento di capitale ehm, vi avevo parlato in passato del crowdfunding ecco questo è ancora nei nostri piani e, e, e questa è una cosa molto importante secondo me Non ti piace Patrice, È vero, è un timido è un timido, senti Pietro, riguardo alla diciamo, modalità uh, premium uh, in soldoni quanto costa e chi la utilizza che vantaggi concreti porta a casa Certo, allora il costo varia, varia in base a la località dell'agenzia, ovviamente i prezzi di Milano sono diversi rispetto ai prezzi di Caltanissetta, quindi il primo, il primo discriminante è la zona geografica e il secondo discriminante è anche il numero di annunci che l'agenzia vuole promuovere online. Ehm, il prezzo medio, che dobbiamo fare un milione, posso dirvi che mediamente i nostri contratti premi sono da 500€ o euro, 600€, euro, questo è un prezzo medio nazionale. Diciamo che non c'è un prezzo fisso perché? Perché quello che ci dà l'agenzia noi lo reinvestiamo al 100% in visibilità con delle campagne dinamiche ad hoc, tailor made, si dice in inglese, fatte su misura, misura. per l'agenzia. Quindi sì. sì, cosa facciamo? Andiamo a prendere gli annunci sì. di quell'agenzia, attiviamo delle campagne AdWords, attiviamo delle campagne su Facebook, sui social network, andiamo a promuovere quegli annunci sugli aggregatori, quindi alcuni di voi li conoscono, Trovit, Mitula, Immovimente, Murone, Storia. Abbiamo partnership con altri portali. Quindi gli utenti che sono premi da noi hanno visibilità anche su altri siti, ve ne, ne cito due, bacheca.it o trovacasa.net. Eh, quindi cosa accade? Le agenzie che decidono di investire ovviamente hanno una visibilità che mediamente dalle ultime statistiche dovrebbe essere circa 15-20 volte, tra le 15 20 volte rispetto a un'utenza free, che ovviamente dà visibilità ma non dà rispetto. Il vantaggio nostro è che eh, facciamo qualcosa di specifico per l'agenzia e andiamo a promuovere in maniera mirata i suoi immobili dove le persone online cercano casa, su Google, sugli aggregatori, sugli altri portali, facciamo campagne anche di retargeting se qualcuno sa di cosa si tratta, quindi andiamo a seguire gli utenti che, che cercano casa per proporre l'inserzione dei, dei nostri inserzionisti premium. Senti, a chi ti dice che eh, diciamo il, portale, il portale è poi degli agenti e degli immobili eh, Gabetti e, e Remax, eh, cosa rispondi? Avete un po' di indipendenti anche? Allora, non è un segreto, i primi a credere nel nostro progetto sono stati alcuni reti, tra cui quelli che hai citato te, sicuramente il gruppo Cadetti che poi comprende anche Professione Casa Grimaldi e anche Remax. Abbiamo poi un accordo nazionale con Fima. Ma io semplicemente rispondo così, non c'è nulla di, di, di segreto, andate sul sito wikicasa.suite, verificate quante agenzie abbiamo, ne abbiamo circa 6.000, eh, le agenzie che fanno parte dei gruppi non superano le 1.000, quindi ormai eh, gli indipendenti sono quelli che, che comandano e questo è il nostro target, noi vogliamo portare tutte le agenzie. Benvengano le agenzie TecnoCasa, Toscano, tutte le agenzie che vogliono aderire al progetto, sono ben accette e il nostro obiettivo è raccogliere tutti i professionisti, eh, a prescindere dal marchio di appartenenza, a prescindere dall'associazione di categoria, ehm, vogliamo metterli in un unico portale per dare un servizio migliore a loro, che ovviamente devono usare per vendere, ma anche al cliente che va online e vuole consultare le offerte dei professionisti dell'immobiliare. Cosa suggeriamo come percorso iniziare all'agente immobiliare che vuole accostarsi al mondo wikire e casa? Qual è il primo passaggio? L'ho detto prima, la nostra piattaforma è premium, quindi la prima cosa che non costa nulla è iscriversi, registrarsi, utilizzarla e testarla con mano. Abbiamo parlato del portale wikicasa.it che già oggi è il principale portale in Italia riservato di stazioni di agenti immobiliari. Per numero di mobili, numero di agenzie traffico generato nel 2016 abbiamo fatto più di 3 milioni di visitatori unici quindi intanto il primo step è quello abbiamo anche l'MLS di Wikirea, cosa molto importante, anche quello è sì. gratuito qui un'altra opportunità non soltanto la promozione online ma anche la possibilità di collaborare con i colleghi agenti e qui una piattaforma MLS o a disposizione delle agenzie L'ultimo step è avvicinarsi, testarlo, verificarlo e, ehm, e quindi eh, entrare un po' più nel progetto e poi ovviamente quello che consiglio a ogni imprenditore è quello di fare i conti con la sua strategia marketing oggi essere sul web è fondamentale ma essere sul web non è un valore aggiunto ci sono già tutti, no? sui portali ci sono più o meno tutte le agenzie il valore aggiunto lo si crea facendo gli investimenti mirati e andando anche a controllare la resa di quegli investimenti Poche agenzie controllano quanto gli costa un portale e, e, quanto, e quanto gli genera in termini di cost per lead, costo per contatto. Ecco, io faccio una sfida a chi ci sta ascoltando: testate anche la modalità premium, verificate quanto vi genera e verificate poi il vostro costo per lead, il costo per contatto. Sono sicuro che troverete dei dati molto, molto interessanti per un semplice motivo: noi stiamo crescendo tanto e investiamo di più di quello che le agenzie investono, investono da noi. Quindi. C'è un effetto leva tale per cui i risultati che stiamo dando sono davvero eccellenti. Bene, grazie Pietro, grande sfida, in bocca al lupo. Crepi. Adesso prima di riprendere il treno mi faccio offrire il caffè. Assolutamente, eh, assolutamente. Okay. Come Ciao. dirimo, Ciao. saluto sì, a tutti e buon lavoro.